È arrivata questa chiamata al 118 e qual era la richiesta di soccorso? Una rottura delle acque come ormai facciamo praticamente quasi tutti i giorni, eh, ci aspettavamo il classico trasporto in ospedale Pensando che dovesse nascere. Sono le 8 del mattino quando arriva una chiamata alla centrale operativa del 118, un parto imminente. Sul posto arrivano i soccorritori della misericordia di Arezzo, ma non avrebbero mai pensato come sarebbe andata a finire questa chiamata. In città. Quindi comunque dici, vabbè, ci arrivo in ospedale. Sì, sì, ci sarebbe arrivati bene. E invece? E invece quando siamo arrivati lì, la collega che è entrata per prima in casa mi ha detto... Cioè, ci siamo, quindi si fa qua. E abbiamo preso tutto il materiale che ci serviva e abbiamo proceduto a fare tutte le nostre manovre che i nostri istruttori ci insegnano tutti i giorni. Il bimbo aveva davvero fretta di nascere, peraltro un mese prima. Sì, finiva il tempo verso la metà di aprile è voluto nascere prima. Andrea e Luisa non sono infermieri ma sono due soccorritori di livello avanzato della misericordia di Arezzo. Hanno così chiamato la centrale 118 e coordinato con loro l'intervento. Il lieto evento è stato portato a termine felicemente assieme ai sanitari giunti sul posto con un'automedica. Prima di iniziare il tutto abbiamo chiamato il 118 avvisando insomma, del fatto e ci hanno prontamente inviato l'automedica. All'arrivo dell'automedica il bambino era già ancora la mamma, è tutto a posto e lì siamo proceduti con l'accesso al pronto soccorso, il trasporto in codice rosso. Ad accogliere mamma e nascituro un ginecologo e un pediatra già avvisati dai sanitari, il 14 marzo sarà una data che zia Luisa e zio Andrea di sicuro non dimenticheranno. La mamma che cosa vi ha detto quando è nato? all'inizio c'era preoccupazione anche da parte sua perché comunque un parto in casa poi dopo si è tranquillizzata quando ha visto il bambino che comunque reagiva era molto felice della cosa